Ciao. Allora, eccoci nel video dei temibili statene lontani del periodo. Tutti i prodotti che ho provato e che assolutamente boccio. Il primo che vi voglio mostrare è questo. Allora, è il Neutromed Dermo Defense 5 Fresh, azione non stop 48 ore. è un Deo Stick, eccolo qua. Allora, il prezzo, 50 ml... In offerta viene 2,19, me lo sono segnata, ma a prezzo pieno. I vicini sono impazziti. A prezzo pieno l'ho segnato 2,89, euro quindi non era neanche una grande promozione. Ah, che cane? Qualcos'altro? Va bene. Allora e non voi fate solo conto che io ho le finestre chiuse quindi pensate come posso sentirmi c'è cioè, pazzia? va bene, facciamo finta di niente, ho le finestre chiuse e si sente così pensate voi, e non sono vicino di appartamento, è dall'altra casa Quindi ok, scusate lo sfogo allora dicevamo questo deodorante a me non è piaciuto perché va bene, fa il suo lavoro e va bene, l'ho completamente finito il profumo è anche abbastanza buono però è davvero molto duro quindi devo stare ad applicarlo più volte e premere bene sulla pelle dopodiché lo lascio asciugare perché se mi vesto subito lascia delle antiestetiche macchie sulle che non è il caso e detto questo io l'azione fresh non l'ho vista Devo dire però che durante il giorno non lascia macchie o aloni sui capi bianchi oppure scuri, questo non posso dire niente, però eh, azione non stop 48 ore, no, perché comunque sia durante la giornata, soprattutto in primavera o adesso con il caldo, io sento assolutamente il bisogno di darmi una rinfrescata durante il giorno, che con altri deodoranti non faccia mai passare una giornata intera, però questo non mi capita, quindi sceglietene altri e questo lasciatelo stare altro prodotto assolutamente evitatelo e qui siamo proprio in periodo solo donne perché parlo di questi proteggi slip della nuvenia si chiamano sottilissimo freschezza quotidiana allora sono 32 questi me li hanno inviati infatti non c'è neanche il codice però comunque sia li ho segnati da Tigotà 229 per 32 pezzi allora, io amo la nuvenia da sempre, però questi dicono sottilissimo ed è davvero sottilissimo. Ehm, effettivamente il potere assorbente, non so se lo vedete, è mezza goccia. Se lo valta così. Ne ho tenuto uno per farvi capire. è così. Lo apriamo. Sì, lo so, in questo video trash a gogo. -go. si vede sotto è davvero sottilissimo troppo sottile per i miei gusti penso che vada bene solamente per le giovanissime perché anche per tutti i giorni comunque sia a potere assorbente zero proprio quindi assolutamente non mi piace eh, sicuramente non lo compro però per finirli perché io non butto niente e questi li ho finiti li mettevo uno sopra l'altro si fa anche questo devo dire che non danno fastidio saltamente sottili che non si sentono questo sicuramente però almeno che davvero non siete giovanissime evitateli perché è uno spreco di soldi l'ultimo prodotto che io dico state nella larga è questo e devo dire che gli ho dato davvero delle chance perché ne sentivo parlare bene ma a me proprio non è piaciuto parlo del eh, siero illuminante anti-macchie della Codalì. Allora, avevo vari campioncini, ne ho tenuti solamente due in questo caso per farvi vedere e devo dire che non mi piace. Prezzo. Allora, il prezzo che ho segnato, 30 ml, costa 47 euro e l'ho visto sul loro store ufficiale, Codali Italia, quindi è il prezzo ufficiale. Allora, l'inci non è affatto male. Oltretutto, questo è, um, è un siero. Quindi ha una texture che è abbastanza lattiginosa, ma assorbe molto velocemente. Doveva piacermi. E invece assolutamente no, perché sulla mia pelle mista, forse anche il periodo che è primavera, comunque eh, sulla mia pelle mista resta quasi appiccicoso, anche se applico poco prodotto. Davvero una, una goccia, una goccia di prodotto lo applico bene, lo stendo bene, sembra assorbito, ma resta un po' appiccicoso. E tende a lucidarmi la pelle in zero allora se lo applico prima del trucco è un disastro perché tempo un'ora e ho la zona t completamente lucida con il trucco che va per i fatti suoi ho provato però anche ad applicarlo nei giorni in quei giorni dove non c'era proprio così caldo e l'ho applicato anche da solo quindi senza il trucco e un paio d'ore e mi lucido completamente a zona t ma tutta mi lucido tantissimo per finire eh, questi campioni l'ho applicato alla sera anche perché un campioncino da 1 ml a me è durato tranquillamente per 4 5 applicazioni quindi è durato l'ho applicato alla sera tanto non ha fatto la protezione ma la mattina mi trovavo con la pelle davvero unta quindi io non so chi dice che è così rivoluzionario, forse non ha la mia pelle mista ma nemmeno grassa. In questo caso, statene lontani, ma comunque, questo io assolutamente lo boccio Allora questi erano tutti i prodotti: statene lontani, perché è davvero uno spreco di soldi, almeno secondo me. Io spero di esservi stata utile. E nei prossimi video a questo punto non solo chiuderò le finestre che sono già chiuse ma chiuderò anche gli scuri faremo tutto buio metterò delle altre luci perché staremo al buio non lo so vedete come siamo messi comunque così è più divertente no anche quello capitano tutte a me so come sempre io spero di esservi stata utile e mi farebbe piacere se mi diceste se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate